Il primario di breve termine è aprire questa stazione di San Giovanni entro, entro l'anno, poi avremo come obiettivo quello di accelerare i lavori su Ambaradam, ma una come dire, attenzione molto particolare sotto il profilo della realizzazione delle, delle strutture sarà poi ovviamente per fuori imperiali.